Si dice che veniamo al mondo da soli, ma non è così. Dal momento in cui nasciamo, stiamo qui insieme. Ognuno di noi può lasciare un segno, ma insieme possiamo davvero fare la differenza. Questa è l'essenza dell'Europa, ed è per questo che votiamo.